grazie Presidente, dunque noi voteremo assolutamente con, contro questa mozione perché eh, questa, questa delibera della Giunta che è stata poi contrattata anche attraverso la delegata delle periferie con le Acru eh, serve a riportare ordine e legalità in questo settore che eh, purtroppo deve... Eh, deve essere eh, ricondotto al codice degli appalti non è una questione di volontà di distruggere non vogliamo distruggere nulla sono state date svariate alternative alle agro per poter eseguire questi lavori e ci sono 10 milioni di euro pronti disponibili per essere eh, impiegati in opere per queste eh, periferie si parla di opere d'urbanizzazione che necessariamente sono eh, che servono ai cittadini come le fogne, l'illuminazione l'elettricità eh, ci sono situazioni abbastanza gravi e con questa delibera diamo la possibilità di eh, eh, mettere in campo questi, questi soldi non scomodiamo Pasolini perché Pasolini non c'entra assolutamente nulla né non, è, non si sta parlando della Roma di quei tempi ma bensì questa è le la legge che ha istituito queste acque, è la legge sul condone edilizio. Quindi non c'entra assolutamente nulla questo. Questa delibera serve a mettere ordine in questo settore che eh, non ha alcun tipo, altrimenti non ha alcun tipo di legalità, poiché so sì, sono soldi dei cittadini, ma sono soldi pubblici che il Comune deve spendere e li dovrà spendere tramite le acro con questo sistema, che, queste linee di indirizzo che ha dato la Giunta. Non possiamo eh, permetterci che eh, non si rispetti la legge, quindi voteremo no convintamente contro questa mozione. Grazie.